Passiamo al titolo nel mirino della settimana, come spesso facciamo con Enrico J. Cerchiamo insomma titoli che possano essere interessanti da inserire in watchlist. Eccolo qui, Splunk, sembra un po' un... Eh, un suono onomatopeico a me dà l'impressione di qualcosa che va a spiaccicarsi contro una parete adesso non si tratta di questo è una società di software americana con sede a San Francisco siamo in California che produce software per la ricerca il monitoraggio e l'analisi dei dati generati dalle macchine tramite un'interfaccia in stile web quindi parliamo proprio di tecnologia altro che qualcosa che va a spiaccicarsi contro, contro la parete però insomma è simpatico il suono eh, parliamone un po' perché hai scelto questo titolo? Beh, questo titolo l'ho scelto in questo caso uh, semplicemente per ragioni di pura analisi tecnica, uh, tutto quello che è il settore adesso sta vivendo un periodo di difficoltà, però uh, Splunk è un titolo uh, storicamente anche giovane come quotazione, uh, con buoni dati, con Oltre i 2,5 miliardi di dollari, e quindi è un titolo che, comunque, secondo me, nel Nasdaq va eh, seguito. E dai suoi massimi ha stornato tanto fino ad arrivare a dei livelli importanti, operativamente e graficamente parlando, e quindi ha tirato un po' l'occhio, sia per il livello di prezzo che proprio per la conformazione grafica delle ultime sedute. Mm. E ho preparato due grafici, in questo caso. Partiamo dal grafico, un sono tutti e due daily, partiamo dal esatto, primo, così li vediamo esatto, e ce li racconti, esatto. eccolo qui. Sono tutti e due daily e in questo caso vediamo un movimento proprio classico eh, della fase ciclica di, di un prezzo, di un asset, quindi dei minimi, la quotazione, la salita fino ai massimi in area, 230 dollari, poi la naturale, è proprio un ciclo di borsa dove vediamo la, la nascita la crescita e poi eh, la fase di distribuzione fino a un downtrend che è arrivato in area 85 dollari, se pensiamo dai massimi ai 230 in area 85 eh, abbiamo raggiunto una importante area supportiva che è proprio la retta orizzontale in basso 85 dollari è stato giudicato un livello al quale è conveniente comprare Splunk. E um, va detto che adesso siamo in area 100 dollari, ancora lontanissimo appunto dai massimi assoluti. Quindi questo è, secondo me, un livello al quale il mercato ha cominciato ad accumulare il titolo ed è un livello eh, al quale, secondo me, si potrebbe pensare in ottica di portafoglio sin da subito. Sì, altre volte ma noi l'abbiamo visto dei grafici nei quali andavo a dire se si arriva a questo livello si può operare in questo caso invece, e lo possiamo vedere nel grafico successivo, sì. eh, credo sia possibile eh, acquistare Spalanca subito. Non giochiamo proprio a, a rischio di, prendere, eh, di fare qualche figuraccia, tra ma eh, dico questo perché nel grafico successivo, in questo caso isolato anche sulla parte in alto a destra, Uh, quello che è un pattern molto potente in analisi tecnica è di three white salviers, cioè di tre soldati bianchi. I tre soldati bianchi che rappresentano la cavalleria che viene ad aiutare chi è in difficoltà. Il titolo era in difficoltà perché è sceso molto, arrivato a quel supporto uh, forma uh, queste tre candele. In più queste tre candele uh, hanno dei gap, quindi c'è proprio un'esplosione di prezzo importantissima è un segnale fortissimo di inversione. In alto noi vediamo un uh, esempio di analisi tecnica che ho tratto dal web, dove proprio specifica dopo un downtrend eh, queste tre candele eh, sono i tre soldati bianchi che avanzano, è scritto in inglese, cioè advancing white soldier, mm -hmm. tre soldati bianchi che avanzano nella la ca cavalleria che arriva. In questo caso abbiamo anche dei gap sul titolo, quindi secondo me è da subito un uh, titolo che potrebbe essere messo in portafoglio anche nel medio periodo ah, sapeva anche un po' di storia come dire, sto, di altri tempi no questa con questa, questo tema dei soldati che avanzano va bene, Splunk, noi lo mettiamo in watch list, naturalmente poi come sapete insomma Enrico è a disposizione per approfondire eventuali temi anche per riprendere altri titoli che sono stati messi nel mirino che peraltro ricordo eh, trovate sempre sulla nostra pagina di Youtube, dovete andare un po' nello storico, ma insomma ci sono sempre e troverete anche questo, quindi Splunk lo inseriamo in watch list.